Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come boostare al meglio FPS su Warzone 2.0 anche se in questo caso dobbiamo fare alcune modifiche sul pannello di controllo di Nvidia quindi non andremo su Call of Duty Modern Warfare 2.0 ma andremo a fare questa cosa direttamente sul pannello di controllo di Nvidia quindi se andate in basso a destra qui c'è l'icona impostazioni Nvidia cliccateci due volte sopra questo è il pannello di NVIDIA dove andremo poi a fare questi cambiamenti e modifiche su Call of Duty se non avete questo pannello di controllo NVIDIA mi raccomando solo per NVIDIA per AMD invece c'è un altro pannello che si chiama AMD Radion. quindi andate un attimo su Microsoft Store oppure su Chrome scrivete pannello di controllo NVIDIA Microsoft.com questo qua, scarica nell'app dello Store e questo è il pannello e cominciate a scaricarlo e adesso noi passeremo direttamente alle impostazioni quindi alle modifiche per boostare gli fps su Call of Duty 2.0 quindi buona visione ok quindi adesso comincio a dirvi soprattutto che conta di più le prestazioni che la qualità quando giocate ad uno sparatutto quindi usa le impostazioni dell'immagine 3D avanzata oppure usiamo una grande preferenza mettendo in risalto sia la qualità che le prestazioni quindi se voi volete più prestazioni su un gioco quindi andate su usa la mia preferenza mettendo in risalto e andate su prestazioni e come potete vedere è cambiato moltissimo il logo di Nvidia se notate bene tutte queste pixel, tutte queste righe che come si vedono malissimo, però almeno ha, ha aumentato così le prestazioni nel gioco. Oppure se in questo caso volete godervi una storia di un gioco, perché sinceramente io quando gioco agli spara tutto, non mi interessa proprio la luce, le ombre, a me interessano so soprattutto a giocare, a giocare ad un battle royale, trovare un nemico, farlo fuori, vincere la partita quindi in questo caso non ho neanche il tempo di uh, osservare gli edifici, la luce, il sole, le ombre cose così quindi io vedo solamente il nemico, l'ho uscito e vedo che devo fare <ride> e avanzo quindi se in questo caso io gioco ad un gioco con una storia e voglio godermelo al meglio comincio a mettere da prestazioni a qualità e come potete vedere il logo di Nvidia è ritornato di nuovo a com'era e si vede molto bene, ok? Guardate un po', guardate, guardate. E su questa regola, l'impostazione dell'immagine, faccio applica poi passiamo direttamente alla modifica della risoluzione qui dipende anche dal vostro schermo quindi quanti hertz avete sul vostro schermo quindi velocità di aggiornamento io ho 165 hertz in questo caso ragazzi prima in video non so che cosa ha fatto ma aveva un piccolo problema poi sono riuscito a risolverlo perché se vado su 1080p clicco qua sopra velocità di aggiornamento me li mette su 120Hz ok. quindi scendete fino a giù fino a trovare PC 1920x1080 dipende anche dal vostro display e mettete 165Hz velocità di aggiornamento vabbè questo è il mio ho un monitor there con 165Hz poi boh, non lo so se avete un monitor 244Hz 2K 4K poi mettete queste impostazioni grafiche e fate applica una volta fatto applica su questa modifica della risoluzione andiamo un attimo su regole impostazioni colore andiamo un attimo su regole impostazioni colore e come potete vedere qui c'è la luminosità più 50 contrasto più 50 e anche la gamma più 1.00 ma quello che ci interessa a noi sono questi due qua sotto quindi brillantezza digitale vi consiglio un più 70% e fate applica e tonalità invece tenetelo sui più zero perché sinceramente la tonalità se adesso metto guardate un po' è cambiato il colore quindi <coughs> mettiamolo su zero mettiamolo su zero poi andiamo un attimo sulle regole di le impostazioni dell'immagine gestisci le impostazioni in 3d questa ce l'abbiamo fatto gestisci le impostazioni in 3d Andiamo su impostazioni programma perché qui dobbiamo inserire il nostro gioco Quindi Call of Duty Modern Warfare 2.0 Fate aggiungi, sfoglia Andate nella cartella dove avete installato il vostro gioco Quindi in questo caso non dovete andare sulla cartella Call of Duty Se l'avete installato su Steam Dobbiamo andare un attimo su Steam Libreria Steam Apps com Call of Duty H hq a e cliccate code e fate aggiungi per quelli invece che ce l'hanno su battle.net molto semplice andate direttamente a prendere la cartella del gioco dove l'avete installato perché su steam è un'altra cosa quindi su steam bisogna fare tutto quel casino la libreria, commo e poi prendere il gioco funzionalità e impostazioni quindi ridimensionamento immagine ragazzi Nvidia ci consiglia di inserire le impostazioni grafiche più adatte, quindi solito immagine Envidia ci consiglia di disattivarlo quindi di disattivarlo quest'altro qua della correzione della gamma sempre disattivato, però Envidia ci consiglia di attivarlo io sinceramente lo tengo disattivato, però se Envidia mi consiglia di attivarlo, fatelo pure voi quindi attivatelo e fate applica poi questo qua non me lo sopporta però se a voi lo sopporta, ragazzi attivatelo su impostazione anti alias quindi io ho 8x, ho messo 8x così almeno eh, vedo molto bene l'immagine. Però Nvidia mi consiglia di metterlo su 4x, io lo metto su 8x. Escludi qualsiasi impostazione, l'applicazione, sempre un consiglio di Nvidia. Su anti alias trasparenza disattivato, il buffering triplo disattivato, sulla scheda video coda usa impostazioni globale usa queste g io metto la mia scheda video faccio ok compatibilità OpenCL facciamo fare tutto automatico ovviamente facendo anche delle ricerche sul filtro anisotropico e ho notato che sul il filtro anisotropico è un metodo utilizzato nella grafica tanto per accrescere la qualità sulle immagini che ritraggono così le texture quindi in questo caso se avete una buona scheda video, ragazzi. Se avete una buona scheda video, io vi consiglio, veramente di metterlo sui 16 x Però io avendo una 1060 super lo metto sotto perto sotto per come mi dice Nvidia: su filtro struttura e filtro struttura ottimizzazione campione. Vi lascio stare come stanno così. Filtro struttura ottimizzazione trilineare disattivato filtro struttura qualità usa impostazioni prestazioni come ho detto prima contano di più le prestazioni che la qualità per aumentare così gli fps su un gioco fotogrammi pre renderizzati per la realtà virtuale mi sembra virtuale 1 invidia ci consiglia di metterlo su 1 quindi ragazzi se in questo caso non avete più voglia di guardare un video vi consiglio tutto invidia però ragazzi alcuni dei miei consigli possono anche servirvi in caso se vogliate, non so giocare, al meglio frequenza fotogrammi massima usa impostazioni globale disattivato tutto disattivato che è meglio frequenza fotogrammi massima io sinceramente la terra è attiva metto 1000 frequenza fotogrammi massima metto 1000 poi, poi ci penseranno Call of Duty a vedere quante FPS riesco a fare Frequenza fotogrammi massima applicazione. Frequenza fotogrammi massima applicazione. Già abbiamo questa frequenza fotogrammi, io metto disattivata. Oggi, oh, ok, CPU Rendering Open CL, selezione automatica. Metodo di presentazione Vulkan automatico. Modalità bassa latenza disattivati. Per fortuna Nvidia ci consiglia tutto ed è anche più comodo. Potenza ottimale, questo non riesce a sopportarlo. Però, ragazzi, vedete un po' cosa vi dice Nvidia. Quindi fate occlusione ambientale, pure è importante, soprattutto sui giochi, da come, come vedete il paesaggio e l'immagine soprattutto su molti oggetti, particelle tutti gli effetti che avete davanti a voi in un gioco quindi ragazzi se vi dice di, uh, di attivarlo di metterlo al massimo fate tutto quello che vi dice in ottimizzazione con triad usa impostazione globale Metto automatico sincronizzazione verticale è quella che blocca gli fps il Vsync usa l'impostazione dell'applicazione 3D Tecnologia monitor compatibile G-Sync, oh, questo pure, ok. Velocità di aggiornamento preferita, la più elevata disponibile. E una volta fatto, ragazzi, facciamo applica. Si, sì. mi sta applicando a tutte, ragazzi. Ora andiamo a vedere: Call of Duty Modern Warfare 2.0, di quanti fps di quanti fps sono aumentati, quindi andiamo un attimo a fare questo, questo test, ok? Andiamo. Ed eccoci qua su Call of Duty in full HD con tutta la grafica bassa, raggi solari, ombre, luci, tutto è basso, tutto, tutto è basso, ed eccoli qua gli fps, è più o meno 84-85 fps, però ragazzi... Più di questo eh, possiamo solamente arrangiarci. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi. In questo nuovo tutorial. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!